Beh, mi vedete raccontare un'altra cosa oggi. Tutto fuori che animale, mare viaggio in macchina a vedere il lago. oggi mi vedete qui, il mio regalo di Natale tra l'altro. Perché sono qui? Eh, perché sono andata chiesa E finalmente posso dire che ho iniziato oggi la dieta per tornare in forma. E cos'è? Ma, ma, perché, così, non così, chiamata, logicamente, oltre alla bisogno bisogna fare attività fisica e così, con, con un po' di sicurezza, lo sguardo che vuole mangiare. Io, Io che cerco, cerco di fare, un po' di papirulana mentre mi guardo come ah. si mettono a posto le case, vi do appuntamento domani, vi scendo che cosa. Il tema di domani sarà dieta. Avete mancato dieta? Siete stati soddisfatti? E avete raggiunto gli obiettivi sperati? Vi aspetto domani, come sempre, alle 9.15. E adesso si fatica ancora un po'.